Belen Rodriguez in abito bianco, è lei la sposa più bella di Instagram. Bellissima e sensuale, Belen Rodriguez ha colpito il pubblico di Instagram postando una foto in cui appare più elegante che mai, mentre indossa un abito da sposa da favola. Immediatamente i fan si sono chiesti se ci fossero novità all'orizzonte per la showgirl argentina, ma le loro domande hanno subito ricevuto risposta, si trattava di un servizio fotografico posato. Belen Rodriguez di nuovo sposa, ma solo su Instagram. Sono trascorsi ormai quattro anni dal giorno del fatidico sì tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma pochi giorni fa la showgirl argentina ha nuovamente indossato un abito da sposa, apparendo più bella che mai. La Rodriguez ha sfoggiato un abito della collezione degli abiti da sposa Alessandro Angelozzi Couture ed è apparsa una venere greca, il suo carisma è emerso da ogni foto tanto che i fan sono letteralmente impazziti, riempiendo la sua bacheca di like e commenti. Un'acconciatura elegante e raffinata. Un make-up leggero e una cascata di pizzi bianchi che hanno morbidamente accarezzato la sua pelle, per lei quasi 250.000 like e migliaia di commenti di apprezzamento da parte del pubblico. Tra le e le modelle più desiderate del momento, Belen Rodriguez sta riscuotendo un successo strepitoso e la sua carriera sta vivendo un momento davvero molto positivo. Oltre al suo lavoro di presentatrice televisiva infatti collabora attivamente con molti branding vesti di testimonial e influencer, mostrando ai suoi fan alcuni degli outfit più alla moda del momento. La passione della showgirl argentina per la moda è ormai risaputa. Quando è arrivata in Italia lavorava come modella poi, mostrando le sue doti artistiche nel campo della presentazione e della musica, ha dato una sferzata alla sua carriera, diventando uno dei volti più noti della televisione italiana. Belle e determinata, Belen Rodriguez non è solo un'icona di fascino, ma anche una professionista completa e capace, che nel corso degli anni ha dimostrato di saper gestire tutti i tipi di situazione, facendo affezionare il pubblico che vede in lei una donna talentuosa e carismatica. Oltre alla passione per la tv, Belen ha anche un altro grande amore, quello per la moda. Insieme alla sorella Cecilia ha creato una linea di bikini che ha riscosso un grandissimo successo e il suo lavoro di testimonia l'ha portata in giro per il mondo, come quando è partita per Los Angeles per un servizio fotografico posato per Swarovski. Il suo fisico slanciato e tonico le permette di indossare alla perfezione qualsiasi capo. Che si tratti di un completo intimo o di un abito da sposa, inoltre viene scelta spesso anche per valorizzare alcuni prodotti per capelli. La Rodriguez dedica molto tempo alla cura del suo corpo, per mostrarsi sempre al meglio durante i suoi numerosi impegni di lavoro, e i brand sanno che scegliendola si garantiscono un seguito di pubblico davvero importante. Con oltre 6 milioni di followers, il profilo Instagram di Belen è a tutti gli effetti uno di quelli più seguiti a livello nazionale, la showgirl argentino sa come conquistare i suoi fan e non perdi occasione per coccolarli, postando foto indimenticabili.